Eh, sono partito dall'ovvio riconoscimento che il rapporto tra intellettuali, pace e guerra si modifica con il primo conflitto mondiale, non perché naturalmente questo rapporto non fosse già in trasformazione, era in trasformazione almeno a partire dalla fine del Settecento per una serie di motivi, sia di carattere culturale, sia di carattere storico, sia, non dimentichiamocelo, di carattere economico. Eh, la prima guerra mondiale radicalizza, potremmo dire, completa queste modifiche eh, tanto per cominciare trasformando per tutti, anche per coloro che non arriveranno a una soluzione di carattere pacifista, ma trasformando la guerra in un problema. Quindi la guerra da strumento normale sostanzialmente delle politiche estere, oltre che da nocciolo fondamentale della sovranità in quanto i usbelli, eh, la guerra diventa un problema e come tale viene studiato da quel momento in poi, non è un caso per restare alla disciplina di cui mi occupo che la prima cattedra della disciplina contemporanea delle relazioni internazionali venga istituita proprio nel 1919 eh, in un contesto nel quale il problema fondamentale è proprio quello non solo della guerra appena conclusa ma della guerra come fenomeno in sé. C'è una trasformazione nella rappresentazione di tutti i tipi della guerra, compresa naturalmente la rappresentazione giuridica. Eh, nella conversazione di questa mattina io mi sono in particolare eh, fermato su un'analogia che ha un posto molto importante nella storia della rappresentazione della guerra, che è l'analogia tra la guerra e il duello. È un'analogia che noi troviamo per esempio in Clausewitz all'inizio della guerra, ed è un'analogia che troviamo anche nella riflessione successiva. Per restare al diritto è l'analogia attorno alla quale viene costruita l'immagine della guerra nello Ius Publicum Europeum di Carl Schmitt. Allora, la guerra del Novecento, in particolare proprio la Prima Guerra Mondiale, è in modo direi quasi radicale il rovesciamento di questa rappresentazione della guerra come duello. L'espressione stessa guerra totale allude a un rapporto con la violenza che è esattamente l'opposto del rapporto che con la violenza si ha con il duello mentre il duello è uno spazio concluso, uno spazio conchiuso sia nel tempo che nello spazio con delle regole definite con un prima e un poi molto chiaramente definito, la guerra totale allude esattamente all'opposto. Nella guerra totale non c'è una separazione chiara tra combattenti e non combattenti, non c'è uno spazio chiaro all'interno del quale tutta la violenza della guerra viene scaricata e naturalmente ci sono sempre meno regole e sempre meno sobrietà. Se vogliamo usare questa espressione nell'impiego della violenza, la guerra del Novecento è una guerra tutt'altro che sobria e anzi è una guerra che viene combattuta, non dimentichiamolo, con metodi sempre più evidentemente terroristici in una compenetrazione totale, quindi anche tra combattenti e non combattenti. Per quello che riguarda eh, Clausewitz, che è stato usato in tutti i modi possibili, la storiografia militare inglese ne ha fatto una specie di genio del male delle guerre del Novecento, altri al contrario... Eh, hanno insistito anche sul carattere razionalistico che senza dubbio c'è nel pensiero sulla guerra di Clausewitz io mi fermerei proprio su questo punto eh, la guerra del Novecento è sfuggita per mille ragioni alla rappresentazione un po' indulgente senza dubbio che ne offre Clausewitz ma una delle dimensioni nelle quali è sfuggita più chiaramente è proprio la dimensione della razionalità eh, Clausewitz rappresenta la guerra come un atto razionale e questo è anche il vero senso dell'espressione spesso, spesso ripetuta della guerra come continuazione della politica con altri mezzi. Quando Clausewitz usa questa espressione intende dire che la guerra è subordinata alla politica intanto in quanto portatrice di una logica razionale. Ecco, la guerra del Novecento e in modo particolare la prima guerra mondiale eh, non restituisce la stessa immagine di razionalità, non è affatto casuale per esempio che una delle. Eh, immagine che viene più spesso impiegata sia nella memorialistica sia nella letteratura successiva alla prima guerra mondiale è quella dell'automa, è la guerra come automa che è esattamente l'opposto della guerra come attività subordinata.